come fare una foto a 360 gradi della realtà che abbiamo creato come Go Spaces è molto più facile di quanto noi ci possiamo immaginare prima di tutto ci vuole la videocamera allora se non abbiamo la videocamera nel nostro ambiente attenzione andiamo nella libreria e su special noi potremo prenderlo, alzarlo, da, posizionarlo poi qui è molto importante anche far notare che la videocamera, secondo dove è messa, ehm, fa una foto diverso allora Clicchiamo sulla videocamera e quando apriamo l'editor notiamo questa icona con scritto camera. Allora ci sono diverse impostazioni per la videocamera, ma la cosa più importante che ci serve a noi adesso è questa digitura Save 360 Image, ovvero salva l'immagine a 360 gradi. Lo seleziono, faccio un clic, in questo momento verrà generato. Allora, mentre l'immagine verrà generata, che ci vuole un attimo, anzi, eccolo qua. Adesso le do un nome e metto Mesopotamia 1. Quindi mi viene salvato nel desktop. A questo punto ci possiamo chiedere a che cosa ci possono servire queste foto a 360 gradi di un mondo Spaces. Bene, secondo me possono essere integrative perché proiettandoli su una piattaforma tipo uh, Google, AR o VR possiamo fare il confronto delle varie realtà, quindi a livello geografico e storico però possiamo anche integrarlo per esempio in Link e questo ci permette di poter integrare all'interno dell'ambiente un video o altri contenuti eh, tramite l'embed e possiamo perfine creare un piccolo escape room. Quindi le possibilità veramente sono tante, basta avere fantasia. Qui ho fatto solo una prova, ho caricato all'interno di SyncLink una delle realtà che abbiamo creato con i nostri studenti e qui vedete ogni volta quando c'è la domanda appare una domanda se uno risponde per bene va al prossimo ambiente e questo è anche un modo per condividere tra gli alunni le diverse realtà che hanno creato. Ho fatto una piccolissima simulazione con Google AR VR perché volevo confrontare, diciamo, la realtà pensando diciamo il mondo biblico con come sono le città di oggi, i luoghi, quindi anche questa ricerca di luoghi di confronto sarebbe molto interessante. Chi non ha mai provato GoSpaces vi suggerisco davvero di provare perché è uno strumento eccezionale. Qui avete un codice per poter provare la versione premium e poi vi ringrazio dell'attenzione, spero che questo tutorial posso avervi dato nuovi idei.